qualcosa ancora qui non va, no, stanno tutte vere le troie del regime, ma qualcosa ancora qui non va, perché ora non si per tutti i marginati, per tutti gli incattati, per tutti, ti dice qui, per il re Mascobardi, tutti, nasconditi, la vera e riconiti, la rivolta scoppierà, stanno tutti vere i servi del regime, ma qualcosa ancora